Ciao a tutti carissimi amici, sono qua nella pineta davanti a un centro commerciale. Sto attendendo mia moglie che finisca il suo tour, perché come è ben noto, eh, per un uomo magari, per un marito, il giro del supermercato dura 15-20 minuti, per una donna dura un'ora e mezzo, due ore, perché altrimenti eh, non va bene. <ride> Quindi sono qua in attesa e sto pensando a voi, a noi e all'incontro che avremo in agosto, 7-8 agosto, e, è un sabato e domenica, ehm, è rimasto solo un posto disponibile per le registrazioni, sto un po' iniziando a percepire che cosa potremo fare, che cosa faremo, funziona così, praticamente i, i giorni poi sarebbero venerdì, sabato e domenica. Se riuscite a venire anche venerdì è meglio, cioè stiamo un giorno in più insieme, capito? Eh, quello che volevo dire è che se, diciamo, economicamente la spesa è sostenibile per voi, eh, ovviamente è, ha un prezzo, però è un prezzo che a malapena copre quelle eh, notti eh, a dormire più le cene, cioè non è che è un prezzo allargato, capito? Però, comunque... Se qualcuno eh, ha disponibilità e voleva venire, vorrebbe venire, eccetera, eccetera, ehm, come dire, fatelo, cioè se volete venire fatelo, perché eh, prima di tutto è un incontro che noi facciamo eh, adesso, ad agosto, e poi eh, l'anno dopo. Quindi non è che poi ogni mese facciamo un incontro, ogni tre mesi, ogni quattro mesi. Ritorniamo generalmente ad agosto dell'anno successivo. In più non so queste cose un po' come, come andranno in giro o come le faranno andare. Um, diciamo, personalmente, per quello che io sento è che quello che è accaduto finora con questo tram tram, con questo cambiamento no? delle nostre vite quotidiane, è solo un, un gradino di inizio. Cioè io penso che il peggio non è ancora accaduto, assolutamente, quindi non è che sono pessimista, è chiaro che poi tutte le sconvolgimenti negativi poi portano finalmente il vero positivo, però prima ci deve essere, no? E quindi secondo me noi siamo agli inizi di qualcosa di molto più grande. Vi ripeto, questo non deve portare a un sentimento negativo, però deve portare a un senso di preparazione, di tranquillità e di capire che siamo guerrieri, e non che siamo <ride> scartoffie, no? Arrivate ieri. Ecco, un guerriero quando si trova in una guerra, in una lotta, fa la sua parte, ok? Io penso che ognuno di noi deve fare la propria parte, senza mettersi a fare, appunto vittime o paure o terrori eccetera eccetera, non esistono terrori, esistono le sfide della vita e eh, noi siamo qua per coglierle e superarle, dicevo, secondo me questa qua è un'ottima occasione di trovarci perché ci troviamo veramente in un momento di un attimo stasi, che sembra di stasi però è molto molto precario quindi se hai, avete la volontà di venire e di incontrarci ad agosto funziona così. Io vi consiglio venerdì, sabato e domenica, senza tante storie. Eh, sono tre giorni, sono pochissimi, però possiamo stare insieme tre giorni e tre notti anche sono, no? Diciamo, mh, il venerdì praticamente io lo dedico di solito sempre eh, alle iniziazioni, quindi ci sono alcune persone che devono fare quello. Però siccome ho già anche eh, diversi di voi che vengono venerdì, veramente tutti per adesso, <ride> venite anche il venerdì, quindi io sì, ovviamente mi dedicherò alle persone che devono fare l'iniziazione, ma ehm, ci sarà di sicuro del, del tempo, dei momenti, delle pratiche, delle, de, delle specifiche azioni, volte anche a tutti gli altri perché è un po' come se fosse già diventata un'altra giornata di seminario, di incontro perché vi ripeto, tutti vengono anche venerdì, quelli che si sono registrati fino adesso, no? Quindi anche venerdì eh, troveremo sicuramente il modo, soprattutto la sera, sera-notte eh, Sabato e domenica sarebbero le due giornate vere predisposte a, al seminario che noi andiamo a fare quindi sabato si intende dalla mattina, il pomeriggio, se vogliamo la sera se vogliamo la notte, guardiamo, perché poi tante cose si decidono lì per lì con la presenza delle forze, con la presenza degli spiriti e, e la domenica ovviamente è compreso anche lì la mattina, il pomeriggio, la sera e ci sarebbe anche la notte, ma di solito la notte di domenica siamo tutti fusi e il lunedì dopo è prevista la vostra partenza e il vostro ritorno a casa quindi questo qui è il mio, la mia ultima comunicazione a riguardo poi non, non c'è da dire altro, diciamo così, se volete veramente eh, partecipare io vi dico solo fatelo, non dite tanto ci sarà poi il prossimo anno eccetera eccetera, non è detto. <ride> quindi io spero di sì, ovviamente vedete io do la mia disponibilità, considerate che io adesso non sono nemmeno in Italia, sono in Istria, quindi io... Non è la mia disponibilità di più, nel senso che io e Franca verremo proprio in macchina da soli, come abbiamo fatto già l'anno scorso, apposta per eh, creare e fare questo seminario, questo incontro di magia vera e autentica. Perché? Perché questo è così che va fatto. O si dà il massimo di noi stessi, o meglio nemmeno provarci. Io vi ringrazio e benedizioni a tutti quanti, ci sentiamo presto per altri video.